Buongiorno sì, ragazzi, sono Peratro5 e oggi è qua in questo nuovissimo video siamo praticamente qua oggi come avete letto dal titolo in una speed construction sarà praticamente la costruzione di, di una casa in nevata eh, sì, su minecraft e eh, praticamente spero che uno, spero che vi piaccia secondo praticamente sarebbe anche questo qua lo speciale di natale che niente proprio oggi è natale comunque quindi tanti auguri a tutti eh, buon natale spero che quest'anno abbiate passato bene e, e niente, io eh, scusate se la scorsa settimana non sono riuscito a caricare il video Però eh, stavo lavorando più che altro su questo video qua Ci ho impiegato un po' perché poi altre volte mi si corrompeva il file durante l'editing durante su Minecraft E quindi andavo. ci ho impiegato quel tempo lì Comunque questo qua sarebbe lo speciale di Natale E niente, la prossima settimana non uscirà il video ma uscirà eh, ben bensì il usciranno bensì eh, giovedì, mercoledì 8 gennaio ricomincerà praticamente da lì il, il, il format di video se, se riesco porterò anche il eh, alla settimana se riesco due o tre video alla settimana se riesco fri, fri, riusci, eh, a fare live porterò sempre live comunque e, eh, sempre da playstation finché poi, non, se, poi riesco a far da, arrivare la fibra a casa mia eh, arriveranno anche da pc con più giochi, miglior qualità eccetera. Eh, e niente, questa intro qua era soltanto per augurarvi buon Natale. E niente, vi ricordo di lasciare like al video e boh, buon Natale. E auguri per il 2020, bella ragazzi. E iniziamo con il video. true Maybe I just got caught up in the way you move And I can't let that go Gotta take a moment just to let you know the truth I think it's safe to say I'm in love with the things you do